Benvenuti all'interno di un'altra puntata di JavaScript in pillole, una breve serie in cui vado a spiegare alcuni di quei concetti che sono alla base, chiamiamola così, della programmazione moderna, che comunque si incontrano con molta facilità, soprattutto quando si viene a contatto con quelli che sono i principali framework per JavaScript o comunque le librerie, come nel caso di React. Questa serie prende un po' forma, nasce dall'eticenza di avere un posto dove tutti coloro che sono... Eh, davvero dei principianti e che appunto si approcciano a quelli che sono i framework o le librerie possano trovare una spiegazione di questi concetti che spesso come ho fatto io nel mio corso vengono un po dati per scontato perché eh, praticamente di default ecco prima di passare all'apprendimento di di quei fermi oppure sono così tanto utilizzati che passano un po come come scontati oppure magari da alcuni non sono ancora conosciuti in questa pillola andremo ad approfondire quello che è il concetto di concatenazione opzionale, in inglese il bello optional chaining, che ci permette di controllare se un valore all'interno di un oggetto esista prima di comunque cercarne valori innestati. Questo perché è molto importante? Beh, perché quando andiamo a, a cercare, come magari possiamo fare con People, facciamo un console.log console.log cerchiamo di fare un console.log di people 1, quindi stiamo lavorando su John e cerchiamo location e ovviamente esiste. E cercassimo come negli altri time zone, eh, vedete che noi otteniamo undefined. Nel caso noi andassimo a cercare quello che è offset, che è presente in tutti gli altri valori, noi otteniamo un errore. E quindi andare a verificare l'esistenza, e il fatto che questo valore, Timezone, esista davvero all'interno di un oggetto, è davvero fondamentale, perché se no, una nostra applicazione potrebbe crashare da un momento all'altro. Questo perché tantissime volte, lavorando con un API, possiamo ottenere comunque quelle che sono eh, informazioni, di, di, di questo tipo o comunque se un venisse modificata noi dobbiamo avere un codice che sia in grado di gestire eventuali modifiche senza far crashare l'applicazione okay? o mostrare un messaggio di, di questo tipo e questo è molto buono perché se magari io volessi iterare appunto quello che è people e quindi avessi magari appunto people, dot for each a cui passassi uh, person una bella arrow function se io qua avessi semplicemente un console.log di appunto quello che abbiamo appena visto quindi person.location.timezone.offset come vedete eh, io ottengo 7 più e poi ottengo un errore e questo eh, farebbe crashare la mia applicazione basterebbe su Immaginate 10.000 eh, risposte che arrivano da un API, anche solo uno che avesse un qualcosa di mancante, un errore qualsiasi, e la mia applicazione all'improvviso crescerebbe e questo non deve succedere. E noi abbiamo, chiamolo così, due opzioni eh, sensate, logicamente sensate per andare a fare questa. Una terza è fare un if statement pesantissimo, super innestato, eh, per consologare tutto, solo nel caso di stesse, ma nel mondo delle persone... Che nel 2021 abbiamo veramente eh, due, due opzioni. La prima è quella di utilizzare una Short Circuit Evaluation per verificare che i valori esistano nella loro concatenazione. Quindi andare ad avere un console.log e controllare che person.location, nel caso person.location esista andare a verificare che person.location.timezone esista solo nel caso che anche questo valore non sia appunto undefined, andare a vedere che person.location.timezone.offset dot offset e andare a consullogare questo valore e in questo caso ottengo, come vedete, 7 undefined e 9, non ottengo un errore, quindi la mia applicazione non, non crasha. Questo metodo non è bellissimo ma è, è molto efficace. Nel caso non aveste visto la puntata, la pillola, anzi dedicata alle short circuit evaluation, e voleste approfondire, vi lascio il link in descrizione. Ma un'alternativa un pelo più moderna che noi abbiamo e che riassume questa scrittura in una sola riga di codice è la seguente: console. Dot log, person punto interrogativo punto che vuol dire controlla che questo esista location punto interrogativo punto time zone punto interrogativo punto offset come vedete ottengo esattamente lo stesso risultato questo è un end operator detto in maniera molto banale e come vedete ci mette totalmente al sicuro da qualsiasi problema se io qua andassi ad aggiungere un or operator or default sono totalmente al sicuro quando il valore che ottengo è undefined in questa maniera sono in grado di rispondere con quello che è un valore da me messo di default come se io qua mettessi Default più 6 più 6 due punti 00. Come vedete, io eh, magari lo formato meglio, così non fa schifo. Sono perfettamente in linea con il resto. Ho fornito un'opzione, e qualsiasi cosa io vada a pasticciare, sono tranquillo. Mettiamo caso che eh, questo non avesse neanche più location. Cambiassero. API in questa maniera io non subisco nessun danno, ovviamente poi eh, devo andare a, a risolvere il problema, trovare comunque delle alternative, però questo mi garantisce un'ottima copertura da quelli che sono possibili eh, errori, possibili crash causati da problemi eh, dalla risposta in un API che sono comunque molto frequenti o addirittura dal cambiamento in un API che magari rinomina questo parametro. posizione, io praticamente dal nulla mi ritrovo con una totalmente rotta, in questo caso anche questo tipo di variazione non mi causa assolutamente nessun problema.